Ciao carissimi amici, vorrei iniziare con questo mio video un'intera rubrica, una rubrica un po' particolare proprio perché sarà uh, estremamente pratica, cioè com sarà composta da uh, tecniche ed esercizi molto pratici. E qual è lo scopo di questa rubrica che si chiamerà addestramento percettivo? Beh, è piuttosto semplice, Diciamo, chiunque inizia ad andare un po' avanti nella via e comunque a rendersi conto di parecchie cose, la prima cosa evidente è che gli uomini ehm, sono come sonnambuli, cioè non gli è stato mai insegnato fin da piccoli, anzi il contrario, cioè quando uno è bambino a livello percettivo è anche molto aperto, no? E quello che ti viene insegnato è chiuderti. Quindi chiuderti dove? Chiuderti in una unica possibilità, che è quella, diciamo così, che noi chiamiamo del corpo materiale, cioè noi viviamo tutta la vita in un'unica ottica percettiva, punto e basta. Ecco, questa cosa qui si deve schiodare perché l'essere umano è un essere percettivo, quindi ha delle facoltà, delle possibilità veramente fuori da quello che può immaginare, ma fino a quando lui non ne reclamerà l'accesso, queste facoltà rimarranno chiuse. Quindi, con questa mia rubrica io vorrei veramente eh, aiutarvi, vorrei aiutarvi a sviluppare la percezione, sviluppare la percezione, affinarla come una canna di fucile, renderla pulita, fluida, capito? scevra da diverse programmazioni e polvere, strati su strati di polvere che sono stati inseriti. Solo così uh, si dice spesso che si anela alla libertà, no? Se uno va a chiedere cosa vuole la libertà, la libertà, la libertà. L'unica libertà che l'uomo vuole davvero, e questo vale per tutti gli esseri umani dentro il cuor loro, è la libertà percettiva, perché è come se ci si stesse rendendo conto che viviamo mh, sulla crosta del mondo, non, ehm, diciamo così, nella nostra, nel nostro pieno spettro, nel nostro potenziale, nelle nostre possibilità, no! È come se fossimo alla periferia, veramente così. Quindi, ehm, sono felice di aprire questa nuova rubrica, che eh, vi permetterà, seguendo le tecniche e gli esercizi proposti, di sviluppare la vostra percezione. Perché dovete capire che a un certo punto questa percezione diventa esattamente un allenamento. Se uno sa un po' gli esercizi da fare, le cose da, da potenziare, più uno li fa e più che la crosta si scioglie e quindi le possibilità si aprono veramente. Come per esempio, cioè questa cosa qui è valida in tutte le cose, no? Facciamo un esempio concreto, il falegname. Non è che uno può arrivare il primo giorno di apprendimento del, della falegnameria e già sa usare la sega circolo, oppure sa già usare tutte le cose più avanzate e, e, e tecnologiche magari che ci sono adesso in quel settore. Si potrebbe far male, ma poi non è proprio in grado di usarle. Dopo tempo, in cui tutti i giorni questa persona va ad apprendere il mestiere, cosa succede? Che arriverà il momento in cui sa fare tutto quello che sapeva fare il suo mastro falegname. <ride> ecco, eh, l'educazione percettiva è proprio questo, ok? Questi, questa rubrica è proprio una rubrica di educazione percettiva, perché vi permetterà veramente di risvegliare le potenzialità latenti. E poi, detto in un modo tra noi, uno delle mie, diciamo, dei miei obiettivi, de, de, de, de, di quello che mi farebbe davvero vibrare il cuore, è riuscire a creare un gruppo di persone, però un gruppo di percettori, cioè un gruppo di persone che hanno, per l'appunto, il corpo sottile e sveglio, eh, potenzialità accese, non dico tutte, ma insomma accese, va bene? Perché se ci fosse davvero questa cosa, cioè se voi riuscite a seguirmi e riusciamo davvero a creare questa cosa piano piano, col tempo, noi potremmo veramente fare la differenza eh, in generale, perché, eh, perché vi accorgerete che gli uomini vivono veramente in quattro mura e se voi siete usciti percettivamente, voi praticamente non avete una marcia in più, avete dieci marce in più. Cioè, io mi ricordo ancora nei miei primi viaggi eterici che facevo, nell'eterico, no? con il corpo eterico, ero lì tutto contento perché mi ero svegliato nel corpo eterico, lo sapevo muovere e, e quindi praticamente è un'altra vita, un'altra esperienza di vita. Rimasi completamente meravigliato di trovare tantissimi esseri umani militari, cioè tantissime persone dell'esercito che anche esse è proprio così hanno il training hanno le eh, no, ovviamente non tutti magari i servizi segreti sezioni speciali hanno veramente il training per arrivare almeno fin lì capito che praticamente insomma il massimo di, di quel che si può raggiungere lì eh, sono poi i mondi della luna però i mondi della luna il mondo lunare non, non è il campo eterico vai oltre ma comunque anche queste persone vengono addestrate. Allora io mi chiedo perché non posso io fare qualcosa per addestrare le persone che vogliono veramente la libertà percettiva, cioè che si sono stancate di uh, questo chiamiamola schiavitù, anche basta, e quindi hanno deciso che vorrebbero davvero iniziare una via di libertà. La via di libertà, vi ho detto, è come quello che deve imparare il falegname, cioè piano piano praticando le giuste cose, acquisendo man mano le giuste conoscenze, uno veramente va avanti, si libera la percezione. Da una percezione puramente terrestre e solida, ad esempio, arrivate ben presto, diciamo, a sussistere senza il corpo fisico. Quindi potete, per esempio, andare in giro tranquillamente, rilassati, fate le vostre esperienze di qua e di là, ma il corpo fisico è rimasto nella vostra sala. Fermo. Questo è un esempio di cosa potrebbe succedere quando uno ha sviluppato questa potenzialità. Domanda solita è perché non te lo insegnano, per esempio, a scuola che tu puoi fare questa cosa. Capito cosa intendo quando dico che l'uomo è lasciato alla periferia, è lasciato sulla crosta? Infatti, noi viviamo sulla crosta terrestre. Eh? Sulla crosta terrestre, eh, io vi ho sempre detto, ma non solo io, come in alto così in basso, cioè il fatto che noi si vive sulla crosta terrestre e non viviamo dentro la Terra. Viviamo sulla crosta terrestre. Significa che ancora l'essere umano a livello percettivo non è maturo, cioè vive sulla crosta terrestre della propria, di se stesso, della propria visione del mondo. Non ha ancora raggiunto la maturità percettiva. Perché poi sappiate che la lingua universale dell'universo, delle galassie, dei popoli, è la percezione. Cioè, quando si dice quella creatura è evoluta, ah, quella non ancora, di qui e di là, io penso che tanti non ci hanno ancora capito nulla. Si sta sempre parlando di percezione. Cioè, mh, non si sta parlando di altro, capito? S se una persona è evoluta oppure no, a livello percettivo. Quindi non è nemmeno più assolutamente un discorso morale, un discorso di bene e male, cioè te sei bravo perché sei evoluto, te no ancora, c'è cioè da farne di strada. No, si perde tutto questo perché veramente è solo una questione di educazione percettiva. Infatti non so ancora come chiamarla questa rubrica, se la chiamerò, ci devo ancora pensare, se la chiamerò educazione percettiva... Oppure, come avevo detto prima, non neanche mi ricordo, addestramento alla percezione o cose simili. Io avevo già provato a trasmettere alcuni insegnamenti, li trovate su YouTube, nel mio canale, eh, addirittura nella playlist Addestramento al corpo sottile. Avevo già provato, però nessuno riusciva poi a seguirmi veramente. Cioè, in fondo, erano insegnamenti troppo diretti, troppo intensi, e nessuno è riuscito a seguirmi fino mi sembra, a quarta lezione, mi sembra che ne ho fatti soltanto quattro, perché poi nessuno è riuscito a seguire fino in fondo, no? Seguire però non intendo teoricamente, io intendo praticamente. Cioè fare le pratiche giuste, arrivare al risultato di cui stiamo parlando e poi si va oltre e si arriva a un altro risultato, poi si va oltre. Cioè è proprio un allenamento, un addestramento percettivo in cui tu veramente inizi a schiodarti, No? dalla percezione comune del mondo, dalla percezione terrestre, chiamiamola così. Quindi, quando vedete, per esempio, che ne so io, quelli delle Pleiadi che cercano il contatto con gli esseri umani, cioè, non vi potete immaginare davvero l'astronave delle Pleiadi lì in cielo davanti alla vostra finestra o in un bosco e viene a cercare, perché non è di quello che noi si parla, per niente. È... Un contatto multidimensionale, quindi tu ti devi semplicemente svegliare alle tue possibilità percettive, e magari raggiungi un certo livello, che ripeto, un livello che sussiste senza essere necessitante del corpo fisico, raggiungi un certo livello di dimensione, per esempio, in cui lì abitano loro. E quindi io dico quelli delle pleiadi perché sono i che mi sono venuti in mente. Quindi a quel punto tu, l'essere umano, ha raggiunto una certa maturità percettiva, cioè la possibilità di percepire altre, eh, strati, altri strati della realtà, ok? Allora, eh, questo l'abbiamo sempre un po' detto, però lo volevo ripetere un'ultima volta. L'essere umano è già multidimensionale, anche se sembra che eh, siamo chiusi in una certa prigione, perché... Eh, noi percepiamo, ad esempio, un corpo fisico, e già questa è la prima illusione, cioè il fatto che tutto è materia, tutto è solido e tutto è fisico. Questa è la prima età della pietra in cui siamo rimasti, più o meno. E... Va bene, quindi, però, tutti noi pensiamo anche, quindi abbiamo anche la capacità già di percepire pensieri. Ora, questa capacità non ci è, è stata mai tolta, quindi noi possiamo, per esempio, se voi chiudete la bocca e dite, ciao, però col pensiero, voi l'avete fatto e questo capite che è una possibilità percettiva. Il pensiero, quindi, è un, uh, un altro strato della realtà in cui noi si, si sta vivendo in questo momento, quindi già ce ne due. C'è tutto il flusso del pensiero e tutto il flusso di quello che noi chiamiamo solidità. Poi c'è, per esempio, l'emozione. Se io ti dico, pensa a quella volta che ti sei innamorata ad abbattere il cuore, ci pensi magari dritto. Il flusso emozionale c'è continuamente, quindi quello anche è un altro ulteriore strato, lo strato delle emozioni. Che non sono i pensieri, infatti per esempio una persona logica, troppo logica, eh, tremendamente logica, si dice Ma come? Non hai emozioni? Perché si capisce che le emozioni sono di un'altra natura, no? Quindi già abbiamo le emozioni, i pensieri e uno strato, diciamo così, solido, ok? Questo è il 3D, tridimensionale. Cioè, il vero è, è che infatti si manifesta anche vedendo il mondo, come in alto così in basso, in tre dimensioni, larghezza, lunghezza e altezza. Tutto si vede così. E infatti stiamo percependo tre strati, ok? Eh, corpo, cioè, realtà materiale, fisica, eh, realtà di pensiero, che è un'altra cosa, e realtà di emozione, che è un'altra cosa tridimensionale, noi siamo tridimensionali, <ride> quindi, e quindi vi dico: questa cosa, si rispecchia ovviamente subito, percettivamente io vedo 3D, quindi per questo motivo, perché già ho aperte le porte percettive per il 3D. Quindi questo è quello che noi faremo in questa meravigliosa rubrica, vi piacerà da morire, eh, se riuscite seguitela veramente, e veramente per questa rubrica la parola chiave è praticare, Praticate, praticate, praticate, perché in questo modo voi allenate una specie di muscolo della percezione, che non è mai stato allenato uh, fin da piccoli, cioè proprio è stato atrofizzato. <ride> Dobbiamo andare a prenderlo e a riallenarlo. E voi vedrete che se mi seguirete in questa rubrica, magari mi scrivete nei commenti come è andata di qui, di là, interagiamo, io capisco che c'è davvero qualcuno che sta seguendo quello che dico, voi vedrete fino a che punto arriviamo Perché io non ho alcun problema Ad arrivare fino in fondo Cioè Non, non è che io non, non voglio è, è come questi esseri di altre dimensioni Che dicono L'essere umano non è che non lo voglio Però non ci arrivo Perché è così, no? Quindi non si può insegnare L'algebra lineare a un bambino di prima elementare E voi questo magari è il primo veramente... Concetto che dovete capire, voi siete tutti in prima elementare. A livello di percezione, sono pochissime le persone che hanno lavorato sulla percezione, sul, eh, veramente sull'aspetto della percezione e coagulato percezione diverse, aperte altre possibilità mh, che noi abbiamo. Pochissime sono le persone, questi che vi dicevo i militari dell'esercito, avendo il corpo eterico ben sviluppato, ben coagulato, proprio forti, ho visto proprio. Eh, solidi, <ride> ehm, loro si può dire che sono in terza elementare, quarta elementare, va bene? Quando si comincia a scrivere il corsivo anche e, e, e l'abbiamo assodato, hm? terza elementare, si comincia a studiare la storia, la geografia, materiali un po' più importanti, no? Terza elementare. Quindi, per farvi solo un esempio così, per capirci, fate voi... Se vi sentite davvero pronti, seguite questa rubrica perché vi piacerà molto e più che altro vi servirà. È un percorso di completa, ehm, completo risveglio delle vostre facoltà percettive. Però eh, l'unico che veramente può poi fare veramente questo, uh, questo cambiamento, questo uh, sviluppo delle proprie facoltà, sei solo tu stesso o tu stessa, cioè tutta l'intera responsabilità cade solo su di te, su quanto deciderai di approfondire, di sperimentare e di praticare tutto quello che ti dirò. Abbi una buona giornata e ci vediamo presto con il primo episodio di questa rubrica.